Già, e tutto è iniziato da Instagram in realtà le mie prime foto su Instagram sono di me che, che ero malata e ho aperto Instagram per quello perché esisteva proprio una community di ragazze eh, che vivevano una malattia che volevano guarire dove mostravano foto di tutto questo del loro fisico, scheletrico, cercando di un posto morto perché io ero sola, non potevo parlare con nessuno, malapena con i miei genitori e comunque era una cosa che sentivo tipo mia e quindi trovare questa cosa su, sui social dove eh, le persone vero male non le incontravano, ci parlavano, non ti conoscevano, mi ha aiutato all'inizio poi ho deciso di guarire e quindi sì, praticamente tramite le mie foto su Instagram ho documentato tutto il mio eh, viaggio, il mio viaggio da, dalla malattia alla guarigione. Quindi Come hai fatto a non usare l'allenamento con un altro meccanismo di controllo? Allora, all'inizio quando ero malata lo facevo, cioè sì, quando andavo sul tapirulan vedevo ho oh, mangiato una mela, sono circa 200 calorie e adesso me la brucio sul tapirulan, così è stato difficile, ci vuole tanta forza mentale e tanta forza di volontà. Un modo è smettere di andare su quel maledetto capirulano. Infatti io non ci sono andata per circa due anni, il che è stato positivo perché mi ha eh, tolto questa idea del allenarmi per bruciare, perché è una cosa che è fissa dentro di noi. Uno si allena per bruciare, non per costruire, non per svilupparsi ma no? per andare a bruciare. A me piacerebbe dirti per evitare questo problema devi fare questo. Purtroppo non esiste, è la continua forza di volontà. Io una cosa che facevo spesso era fermarmi e parlare da sola, cioè può sembrare stupido, però sia per l'allenamento ma anche per l'impormi di mangiare, perché comunque non è che ho iniziato, cioè non è che dal giorno ho detto bene oggi guarisco, vai, tutta la pasta avanti, no. E allora mi parlavo, mi dicevo no. Allora devi fare perché ti fa bene, non guardare le, le calorie, non pensarci, vai avanti, tira così, ci pensi dopo, magari non esplorare, quindi è un parlarsi, un cercare di capirsi, mettersi in contatto con te stesso. Oggi è lunedì 3 aprile, buon aprile, buon inizio d'aprile E scusate per la faccia ma ho appena passato tutta la mattinata a studiare Anzi in realtà a riascoltare tre ore di lezione del professore Che già è pesante a lezione, quindi cioè riascoltarlo è proprio una tragedia Comunque perché la settimana scorsa per andare a parlare al liceo Di cui dovreste aver appena visto qualche clip Ho saltato lezione e quindi me la sono fatta registrare, me l'hanno registrata e quindi bene, mi hanno aiutato Quindi niente, adesso è quasi l'ora di pranzo Siccome ho una mozzarella che è praticamente scaduta Cioè scaduta sabato però vabbè, dettagli La devo per forza consumare Invece di fare la mia solita mozzarella sul sugo di pomodoro Voglio provare a fare una pizza Voglio usare la farina tipo di grano saraceno e di riso che ho Mischiarla e vedere cosa accade Quindi adesso ci provo Preparo questa specie di pizza, nonché sarà una specie di piadina con sopra pomodoro mozzarella e zucchine E poi vado ad allenarmi Oggi inizio il nuovo programma perché come sapete ogni 4 settimane cambio Quindi nuovo allenamento, nuovo workout che filmerò, quindi a dopo, ciao! Vado a fare le zucchine come ho fatto nell'ultimo vlog Quindi taglio tutte a rondelle e poi adesso le metto in microonde e cerco di farle tipo a chip perché così non sporco una uh, griglia e una padella e uffa faccio come potatoes e faccio boh gratin oh, sì. take a moment right here feeling like a subgear driving towards the sun with the rose and a gun feel the wind in my hair adesso faccio saltare la cipolla mentre questa cucina le zucchine sono pronte bene adesso continuano si stanno un po' cucinando e un po' grigliando quindi adesso le metterò un altro pochino, però top a parte qui ho tagliato a cubetti la mozzarella adesso è tutto pronto pomodoro rappreso piadina più o meno pronta e zucchine quindi cominciamo l'assemblaggio dall'aspetto sembra buona, il profumo anche assaggiamolo davvero ottima, devo dire che la farina di grano saraceno è perfetta perché fa, mantiene l'impasto morbido nonostante fosse soltanto farina e acqua, quindi se fosse stata soltanto farina di riso e una volta l'avevo già provata diventerebbe dura. invece la, la farina di grano saraceno è perfetta e poi ho visto che anche Carolina e Francesca avevano appena fatto la settimana scorsa una pizza e ho visto che Carolina ha fatto praticamente quasi la stessa Devo dire che le ragazze fit pensano la stessa maniera <ride> Niente, beh, basta Adesso vado in palestra, quindi let's work out Ciao a tutti e benvenuti nel mio workout pool Praticamente questo mese ho ricambiato scheda E sono passata da fare multifrequenza alla monofrequenza Soprattutto concentrandomi sulla parte superiore, visto che il mese scorso Fran mi ha ammazzato con la parte inferiore. Inizio il mio workout facendo dei set di riscaldamento con questo esercizio che è lo standing lat pull down. Mi estendo, praticamente mi piego a 90 gradi e poi mi alzo abbassando la sbarra cercando di concentrare il lavoro sul dorso e tirando in fuori il petto. Dopo passo al rematore a 90 gradi con il bilanciere, qui la schiena dovrebbe essere parallela al terreno, noto soprattutto in questo video, infatti per questo è molto utile fare i video o comunque filmarsi, è per vedere la propria posizione, noto che non sono esattamente parallela al terreno, quindi la prossima volta cercherò di piegarmi un pochino di più, l'importante è tenere la schiena dritta, non inarcare, e farsi sì tirare su con il dorso, quasi come se i gomiti tirano in su da dietro e non sforzare di schiena vedo molti che per caricare di più, per tirare su di più fanno molto esercizio di petto e, e non coinvolgono abbastanza la schiena e poi passo alle trazioni queste sono trazioni alla barra con la banda elastica nel mio ultimo video vi dicevo che ho iniziato a mettere l'elastico sotto la pianta del piede e infatti questo ha totalmente stravolto la mia esecuzione e qui vedete che sto facendo con la banda verde ma poi cambio alla banda eh, viola che è molto più sottile e quindi mi fa fare più fatica questo perché sono migliorata, quindi sono davvero, davvero felice riesco adesso a farne circa 4-5 con questa banda e significa che sto migliorando e che spero entro l'anno di riuscire a farle davvero Dopo, sempre per il dorso, passo al pulley e questo è un esercizio che ho dovuto molto studiare perché ci sono diverse tantissime teorie sul fatto che devi piegare la schiena in avanti e non tenerla dritta sul fatto che eh, devi tenere le gambe piegate o meno io ho studiato questa posizione che per me è perfetta cioè tenere la schiena completamente ferma e far lavorare soltanto le braccia o comunque il dorso questo è un lavoro per il dorso quindi sono i dorsali e la schiena che deve tirare con questo esercizio preferisco tenere carichi relativamente bassi e fare un'esecuzione perfetta, lenta, in modo da sentire totalmente lavorare il centro della schiena, il centro del dorso insomma poi finisco con due esercizi per i bicipiti questi sono i bicipiti in piedi con manubri semplicemente eh, pieghi le braccia tenendo il gomito più fermo possibile allora su questa cosa eh, ho parlato con Valerie e lei mi diceva che in realtà quando si fanno bicipiti bisognerebbe tendere a portare avanti il bicipite, infatti se avete visto il suo video, comunque anche il video dove mi sono allenata con lei la faceva vedere che portava avanti il bicipite. Devo un po' capire quale funziona meglio per me, perché secondo me è sempre una questione di capire cosa funziona meglio per te, perché secondo me dipendentemente dalla tipologia di corpo, dalla tipologia di fisico che si ha, un'esecuzione magari può funzionare meglio per uno o meno per l'altro. E poi finisco il workout con questo esercizio per i bicipiti, che sembra molto simile a quello di prima, però sono fatti tenendo i gomiti sempre fermi contro la parete. In questo modo si coinvolgono di meno i tricipiti in quanto non devono reggere il braccio, concentrarsi sul fatto che non ondeggi o che non vada indietro e ci si può concentrare maggiormente sui bicipiti. Basta, finisco così il mio workout con una sessione addominali nelle salette adiacenti alla sala pesi e rilassandomi un po', facendo un po' di stretching continuiamo con il video ho prendo un'altra palestra e sì sono quasi già in pigiamata ma prima di tornare sono passata da un negozio di scarpe perché ho fatto il cambio stagione a dicembre dell'anno scorso e adesso non l'ho ancora fatto, non ho ancora avuto la possibilità E quindi sono rimasta con scarpe di pelle o stivaletti di pelle, similpelle, copelle Comunque che con questo caldo mi incominciano già a bollire i piedi E quindi avevo assolutamente bisogno di un paio di scarpe Quindi sono passata in un negozio e più o meno le prime scarpe che ho trovato ho preso Però sono carinissime, sono superga e hanno tutti i fiorellini Vediamo se si veda adesso me le metto e le faccio vedere comunque davvero davvero carina sono molto contenta e molto estive basta adesso sono quasi le sette quindi mi comincio a preparare la cena mi faccio la mia amatissima pasta pollo e zucchine non penso che abbia bisogno di spiegazioni e poi passerò la serata sul divano un po' a editare video e una cosa che sto facendo, o comunque che mi accompagna nelle mie serate, in solitaria, sul divano, sono i massaggi. Ho ordinato su Amazon da Naipo due massaggiatori. <ride> vi giuro, questo... Aspetta, vi faccio vedere. Praticamente indossi, metti sulla schiena e è fantastico a varie velocità è anche riscaldante infatti è rosso se no si può anche togliere non è più e passo le serate a massaggiarmi sia le spalle che le gambe post workout è una cosa fantastica per le gambe per attivare la circolazione e penso che sia anche ottimo contro le cellulite perché comunque va a stimolare Non so, crediamoci Quindi questo E l'altro che ho preso Però questo penso che lo darò a mio papà perché ieri è venuto L'ha provato E se lo voleva portare via Ho detto no aspetta devo farlo vedere ai miei amici Sembra un coso della doccia E ha questa parte finale Che vibra e massaggia Ci sono diverse testine Ad esempio questa è la testina A puntine poi ci sono altre che lisce. E questo praticamente è diverso perché lo direzioni... Si vede che tremo. Lo direzioni dove vuoi tu. Cioè, in realtà non lo so se glielo voglio dare questa. Voi sapete che ho sempre detto di avere qualche um, problema un po' alla spalla. Ho notato che sono predisposta a stirarmela o comunque a sentire un pochino di dolore molto facilmente e mi succede spesso, mi è successo quando ho pulito per terra e in realtà mi è successo anche sabato perché magari non avevo fatto il riscaldamento abbastanza bene e subito incominciato ad alzare pesi così un po' a cavolo ha contribuito, infatti adesso me la sento un po' tirata passo la serata al computer con quello ed è rilassantissimo la marca, il brand da cui l'ho preso è... Naipo. Vi lascio il link qui sotto Ma comunque spedisce attraverso Amazon Quindi è facilmente reperibile E basta Quindi adesso incomincio a preparare la cena E ci vediamo domani mattina Ciao A parte che per mettere I lacci così Orizzontali E non incrociati ci vuole una laurea cioè, Non so come cavolo lo facciano Per una ce l'ho già fatta Però davvero c'è cioè... Altro che laurea in economia e management, qui Laura è in lacciologia. Chi se le inventa sti lacci? Nemmeno i... Come si chiamano? I nodi della Findus. I nodi del Capitan Findus. Era Capitan Findus? Comunque ormai anche i lacci li ho capiti. Anche se uno è lunghissimo e l'altro è troppo corto, c'è qualcosa che non va. Uh, dai, su, su, dai, non è difficile mettere dei lacci. Ho oh, saltato un buco, ovvio. Cosa c'è qua sotto? Oh, e dai? Pronto? Ciao Sto uscendo per andare all'università E mi porto come merenda Una manciata di anacardi ma vi voglio far vedere come sono vestita perché mi piace un sacco Allora, ho questa maglietta a righe bianche e blu Con annessa canottierina un po' lunga Perché se no ho la pancia scoperta all'università e non è il massimo Poi ho questi leggings blu con i fiocchettini dietro Sono troppo carini Questi li ho presi al reparto Bimba di Ralph Lauren, penso E le mie scarpette bellissime Oh, respira! Piano! Luna vuoi stonno Luna respira Ti cambio l'acqua Se ve lo state chiedendo Sì, ho dato l'acqua naturale a Luna Perché l'acqua ehm, del rubinetto di Piacenza È stracalcarea Tipo io cucino con l'acqua del rubinetto e le pentole sono bianche per tutto il calcare che l'acqua contiene e immaginare tutto quel calcare dentro l'una no, preferisco dargli l'acqua naturale, tanto non è che beve tantissimo, le vuole il latte sono appena tornata a casa adesso mi appresto a mangiare ieri sera mi sono preparata del riso con uh, piselli e carote e proverò a fare il fried rice, cioè praticamente mh, metterlo in padella e farlo saltare con delle uova. Eh, il, il vero fried rice avrebbe anche pezzettini di prosciutto se non sbaglio, ma io non, non voglio di metterli. Quindi facciamo un fried rice vegetariano e basta. Concludo qui questo video, che ovviamente sarà già abbastanza lungo, e mh, ci vediamo nel prossimo, nel prossimo vlog dove vi voglio aggiornare circa la mia nuova routine di allenamento e qualche cosa che ho cambiato sull'alimentazione. Ciao, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!